Già utilizzati un pochino andiamo ad approfondire i vari tipi di strumenti che abbiamo a disposizione per poter disegnare. In questa colonna troviamo tutti gli strumenti, i tool. Noi finora abbiamo usato lo strumento Draw. Però lo strumento Draw è uno strumento che sarebbe disegno a mano libera ed è estremamente diciamo, versatile e personalizzabile attraverso la barra qua sopra. Dove per esempio appunto abbiamo potuto selezionare finora tra un paio di questi Questa barra contiene molte possibilità di personalizzazione Le sue opzioni sono disponibili anche qui a destra Quindi in questo pannellino qui con le caratteristiche del tool Quindi vedete alcune, come qui, brushes, vedete qua c'è il pennello Se io clicco appare la lista dei pennelli esattamente come di sopra e anche questo, per esempio, colore, material color attribute, è lo stesso che potrei ottenere qui, vedete, premendo questi due tastini e poi selezionando un colore. Quindi questa è una versione veloce, diciamo, di questa. E c'è un terzo posto ancora nel menu con la N, l'N panel, se vado sotto tool, ecco che di nuovo qui trovo ripetute le stesse possibilità. Questo mi permette diciamo di poter avere a disposizione queste informazioni e queste personalizzazioni un po' dappertutto Magari mi trovo qui in quest'altra posizione potrei preferire questo pannello per trovare tutto Oppure posso trovare qua sopra quello che mi interessa Finora abbiamo visto questi strumenti a disposizione E diamogli giusto velocemente un'occhiata e guardiamo cosa succede Pencil che è quello di base abbiamo visto finora che ha uno strength impostato già a 0.6 e ha questi due tastini selezionati che indicano l'uso della penna, della pressione della penna. Quindi se io faccio un segno con la matita posso stare leggero, posso diventare più pesante, ma mai più di 0,6. Se prendo per esempio invece pen, ecco che scompaiono questi due segnetti con la matita e quando disegno non importa quanto posso, vado pesante con la mano, ma il segno rimane sempre uguale. Diverso per ink pen, dove notiamo che appare questo tastino premuto e se sono leggero il segno è leggero, se premo il segno diventa più pesante. Questo Ink Pen, se io premo questo tasto e disattivo la pressione, eh, diventa uno strumento praticamente uguale al pen di sopra, solo in questo caso un po' più grosso perché vedete qua c'è un 60% mentre invece pen aveva 25 se ora torno su ink pen notate che questo è rimasto disattivato in pratica questi strumenti qui quando ve li personalizzate e ne cambiate le impostazioni li avete cambiati per tutta la durata della vostra sessione anzi li avete cambiati per quel file di blender perché gli strumenti vengono salvati insieme al file di blender se farete un nuovo file ve li trovate nuovi e se li avete cambiati, eh, li avete diciamo cambiati in un certo senso per sempre quindi o vi ricordate cosa avete fatto e lo rimettete come era oppure eh, quello che si fa di solito se si vuole creare una variante di un pennello che c'è già per esempio appunto c'è la matita ma voglio farne una variante più pesante posso eh, creare uno strumento nuovo da qui posso andare qua giù sotto brushes eh, vedete posso premere un nuovo tasto e gli posso dare un nome, quindi riparto da questo, è un Pencil, quindi magari Pencil eh, Strong e ora questo Pencil Strong posso impostarlo a 1, per esempio come strength e magari, che ne so, voglio anche che sia un po' più grosso, 25 e quindi avrò a disposizione questa penna che arriva fino al nero, questa matita diciamo ed è nella mia lista Pencil Strong, mentre invece Pencil è rimasto, eccolo lì, fino a 0.6 e appunto rimane qui quindi in qualsiasi momento voi potete prendere uno di questi elementi personalizzarvelo e dargli un nuovo nome volendo addirittura si può andare a pescare un'icona da dargli di tipo custom faccio velocemente un esempio premo di nuovo B e cancello tutto quanto eh, se io adesso prendo il mio pencil strong e magari nelle opzioni di rendering vado a cambiare facciamo 256x256, 256, quindi una piccola iconcina quadrata, riduco un po', faccio un segno, adesso è troppo sottile, posso ingrandire, usiamo ancora questo, quindi che ne so, 100, ecco, torniamo dentro la telecamera, adesso è bello grosso, e magari anche nella mia scena, object mode, prendo la telecamera e la avvicino al mio disegno, e quindi ora torno a premere lo stroke e torno ad andare in draw mode, adesso il mio segno è molto più grosso, quindi posso magari disegnare questo segno, quindi fare un'iconcina un in questo modo, volendo proprio cercando di andare un pochino a imitare questo comportamento, potrei prendere anche adesso ink pen e disegnare, sto facendo veloce, però disegnare una matita, Qui, così. Se ora faccio un rendering, quindi premo F12, ho una piccola iconcina, posso salvarla. Siccome la finestra è molto piccola, la ingrandisco, image, save as, pencil, strong, icona, png, mi va bene, png, faccio save as image. E ora la mia Pencil Strong tra le proprietà del tool, premo questo tastino, qui mi appare una casella, posso premere e andare a prendere l'icona in questione, accetta e adesso questo strumento ha la sua icona ed è questa qui. Quindi ho personalizzato, ho creato uno strumento nuovo e gli ho personalizzato l'icona. Ovviamente no, non è granché rispetto alle altre però ci siamo capiti. Grazie e alla prossima!